Eccoci, buongiorno, benvenuti, ben collegati e bentrovati a questo quarto appuntamento di live della rubrica Ho cura di me, scelgo il Rolfi, che è promossa dall'Associazione Italiana Rolfing e da Formazione Rolfing Italia. Ringraziamo anche la nostra regia che ci sta seguendo magnificamente. e Ancora di nuovo benvenuti, aspettiamo qualche secondo perché tutti si possano collegare. Oggi siamo qui con voi. Io che sono Sara Bega, in collegamento da Massa Lombarda, provincia di Ravenna. E qui e di fianco a me. Ci sono io che sono Davide Angeli e sono in collegamento da Verona. Ciao, ciao Davide. Ciao, Bega. ciao Sara. Ma... <ride> Sai che non pensavo, ma sono un po' emozionata, ti dico la verità. Eh, sì, anche eh? io, anche per me è una cosa strana, no? Siamo qui vicinissimi, faccia a faccia, eppure fisicamente distanti. Questo Beh. è il meglio che possiamo prendere dalla tecnologia. Esatto, è una grande occasione. Beh, ringrazio anch'io eh, l'Associazione Italiana Rolfing per averci dato questa opportunità. E mentre aspettiamo sempre che continuino a collegarsi le persone. Eh, volevo dirti una cosa, ma sai che proprio ieri sera, mentre mettevo a posto gli appunti e guardavo, cioè, mi sono accorto che io e te ci conosciamo veramente da un sacco di tempo. Mi ricordo... È da... vero! Sì, ci siamo conosciuti nel 2011 durante la formazione di Moviment, fatta a Bologna sì, a Monaco. Monaco. Mm. Esatto, è vero, bello. Ciao, eh, ciao Maria. Andrea! Ah. Ecco! Ciao Andrea, poi Ciao. abbiamo fatto anche un sacco di, di workshop assieme, siamo esatto, andati veramente benissimi. a Parigi, però mh, se devo essere sincero non, non, non so come tu hai deciso di diventare roller, quello non lo so, eh, è vero, non ci siamo mai confrontati sulla nostra provenienza. Beh, io devo dire che sono, ho scoperto il rolfing perché avevo un problema, un dolore alla schiena e che non riuscivo a stare in piedi per più di un quarto d'ora perché ho avuto la scogliosa, ho portato il busto quindi insomma c'è tutta un, una storia dietro e, e ho conosciuto il rolfing attraverso il passaparola due mie amiche l'avevano ricevuto le dieci sedute e io sono andata, ho detto andiamo a vedere no? Come, se riesco a ottenere dei benefici di cosa e si sono andata di che cosa si tratta? Sì, la curiosità e anche l'esperienza delle mie amiche. E quindi sono andata, la mia rolfer è stata Cristina Crivellari a Modena. E devo dire che è stato un percorso importante, soprattutto perché ho imparato molte cose su di me che eh, non pensavo. Dopo le dieci sedute, eh, io ero incuriosita da come, col tocco, con la manipolazione dei tessuti, Riusciva a, riuscissi io a sentire delle cose e a vedermi anche eh, migliorata sia come eh, postura che anche come modalità di movimento no? riuscivo a camminare con la controlateralità delle braccia che eh, prima invece era tutta un po' scatolata e, e da qui ho chiesto a Cristina ma se io voglio saperne di più e lei mi ha detto guarda c'è Pierpaola Volpone, San Sant'Accangelo che sta facendo dei weekend di tocco andata mi sono iscritta e lì veramente si è aperto un portone non una porta perché veramente a parte eh, frequentare persone interessate quindi io vengo dalla, dalla ragioneria e lavoravo in uno studio commercialisti quindi capirai un ambiente completamente diverso di provenienza e stare invece con l'attenzione sul corpo su come ci si muove su come si sta era completamente nuovo e bellissimo, in quel weekend dove Paola ci faceva mettere le mani, e sentire gli strati, la pelle, ciò che sta sotto la pelle, senti la fascia che ha una direzione. E io dicevo, cavolo, lo sento, riesco a sentire queste cose, questi, questi vari strati, no? Ed è stato da lì proprio, poi insomma è cambiato tutto, ho aspettato che arrivasse la formazione in Italia, perché allora siamo più o meno nel 2004-2005, ancora non c'era. Fino al 2006 mh, ho fatto la selezione, sono stata accettata e ho cominciato a fare la formazione a Roma, mentre lavoravo, era la formazione modulare, quindi un weekend al mese, eh, dal giovedì pomeriggio, venerdì, sabato, domenica andavo a Roma, poi ritornavo a prendere il treno, tornavo alla domenica sera, lunedì, in ufficio, un po' stravolta. <ride> <ride> Venivo un po' scaravoltata da due mondi completamente diversi. E lì è, è stato molto, molto interessante. Beh, mi, eh, mi e, ci ritrovo tanto te, su queste cose, eh. Per te com'è stato diventare Rolter? Che cosa ti ha portato? Beh, eh, devo dire questo, che innanzitutto credo di non essere stato io a scegliere Rolfi, ma è stato proprio lui a scegliere me, perché, guarda, la mia storia è un po' questa, che io ho un background molto tecnico, ho fatto studi tecnici e all'epoca, parliamo del 2005, eh, lavoravo comunque nel campo dell'edilizia, perciò proprio non centravo assolutamente nulla con quello che è il mondo della somatica, il corpo solo che ho avuto una, una malattia abbastanza importante e questo mi ha portato a fare un percorso di analisi junghiana. Ecco, per chi non avesse idea di che cosa si tratta l'analisi junghiana, è una, un percorso per capire un po' meglio come, come funzioni, ecco, dico quello che è stato per me, è stato capire un po' meglio come funziono e per mettere in equilibrio, diciamo, il dentro e il fuori. Grazie. Mm. Questo è stato molto interessante, anche perché mh, nello studio del mio analista ho trovato il libro del Rolfing, sai quello, Rolfing, scritto proprio da Ida Rolf. Ho iniziato a leggerlo e sì, sì. Ad, ad un certo punto ho trovato che, sai quando ti si accende la lampadina, dove che dici, ecco, ma mm -hmm. questo è quello che voglio fare, ma senza avere idea di, di dove trovare qualcuno che l'avesse fatto, averlo provato, vi dicendo. Quindi ho iniziato a muovermi in questa direzione, perciò ah, intanto a vedere dove fosse un rolfer più vicino a casa mia. E da Verona sono andato a Bolzano, perché all'epoca non c'era nessuno in zona, quindi insomma è stato impegnativo ma interessante. E questo mi ha dato proprio, eh, lo sperimentarlo su di me, mi ha dato il là, no? ha detto guarda è quello che voglio fare veramente. E ti dirò che poi anche io mi sono informato per la scuola e fatalità, era appena partito il tuo corso, quello giù a Roma. <ride> quindi anche lì no, abbiamo... E, quindi ho aspettato un anno e mezzo perché ne partissi un altro e poi ho iniziato questo percorso che per me è stato un uh, come proseguire l'analisi che prima era a livello mm. che so, psicologico, poi è diventato a livello corporeo. È stata una cosa meravigliosa. Certo. Che ha scoperto delle cose Bene. di me che mai al mondo avrei detto. E una cosa che mi ha molto molto colpito, mi ha fatto proprio muovere, è questa visione della Ida Rolf dove lei vedeva eh, nell'uomo integrato un uomo migliore, ma migliore perché con più possibilità. Cioè, nel senso che certo. se io ho più possibilità eh, di scelta. Eh, come dire, posso mh, scegliere appunto, se invece ho solo un'opzione eh, sarà quella. E quindi questa cosa qua mi ha, mi ha veramente fatto vibrare delle corde in modo molto profondo. È interessante, no? Anche solo piuttosto eh sì. che stare sempre con la testa così o guardare sempre a terra, anche solo capire che puoi alzare lo sguardo e guardare un orizzonte più ampio, hai non solo l'opzione la strada davanti che ti può portare più lontano, ma anche la possibilità di scegliere e anche di dire questo mi piace, questo non mi piace, ma se vedi solo lì diventa un po' difficile, no? Sì. Eh. Eh. sì, davvero. Poi oh. in, questo, in tutto questo tempo ho imparato anche un sacco di altre cose, non solo quello. Che cosa hai imparato? Che cos'è che ti ha... E dato la passione o comunque ti ha fatto decidere poi di farne la tua professione? Beh, eh, se guardo indietro adesso mi rendo conto che beh, il rolfing per me non è, non è solo un lavoro, cioè non è solo quello, è proprio diventato un modo di essere perché tutto questo continuo lavoro su di me ha portato intanto ad avere la percezione di una linea centrale, di un mio centro. Certo, certo. E, e quando mi muovo da questo centro sento che sto meglio, sono in connessione, cioè ma in relazione, diciamo, con, con il mondo in modo, modo più autentico e migliore. Questo mi piace tantissimo. E per me è anche a che fare con questo che tu stai dicendo. Ho trovato durante il training e in tutto il percorso che sto continuando a fare con uh, la formazione continua proprio la capacità di farmi delle domande e di chiedermi sempre innanzitutto se sono e come facendo in un altro modo. Diciamo che la parte delle sedute di rolling e anche del, del nostro lavoro... Non è soltanto la manipolazione delle cose, dei vari segmenti del corpo, dei vari tessuti, ma c'è un valore aggiunto che è proprio l'educazione al movimento, cioè come posso muovermi in modo più fluido, come posso stare meglio, come posso arrivare prima che il dolore mi blocchi. E L'altra parte molto bella che ho imparato nel training è stato quello di mettere le parole sulle sensazioni. Cioè, Ad esempio Cristina durante le sedute mi diceva come ti senti, com'è questa parte adesso che l'abbiamo lavorata e io sentivo che era diversa ma non riuscivo a esprimermi con le parole quindi dicevo boh, no? E adesso ho capito che dare le parole alle sensazioni è molto più facile ascoltarsi e come dire trasmettere e di conseguenza modulare, cioè se così sento che il mio respiro è accorciato, lo posso dire, ci posso mettere le parole sopra, allora di conseguenza lo sento e posso cambiare. Questo ritorna anche con la possibilità più ampia di cui parlavi tu prima, citando la dottoressa Rolf, ecco, questo essere migliore, ma essere migliore nel senso che hai più possibilità di scegliere come muoverti. Questo per Bene. me è stato fantastico ed è anche quello che, eh, come dire, mi nutre nel senso di, di come posso trasmettere ai miei clienti e alle altre persone questa passione che è olistica, cioè riguarda tutto l'essere, tutto il corpo, non solamente quella parte perché è in difficoltà. Mm. E quindi, allora. insomma. Secondo me sono cose importanti, ecco, che valgono, vale la pena di, di, di trasmettere, di parlarne. Quando tu dicevi eh, che dai la parola a, alle cose, eh, mi risuonava tantissimo perché mh, in, questo per, in questo tempo mi sono proprio reso conto che eh, finché tu non, mh, non dai parola eh, non dai forma neanche alla sensazione, quindi rimane in qualche cosa di eh, sì, c'è, sento che c'è qualcosa, ma non capisco. Mettere la parola è eh, eh, proprio mi ha risuonato tantissimo, grazie, Sara. Ma A parte che in tutto questo percorso cioè, eh, la cosa che, che, che mi piace di più è che è un continuo lavoro su di noi. Certo, e, assolutamente. E questo lavorare su, su di noi implica anche imparare delle cose su di noi. Per dire, ho, ho imparato che mh, ci, ci sono diversi modi di accogliere. Quindi eh, una cosa che è diventata molto importante è, è proprio il senso di accoglienza. Cosa vuol dire accogliere l'altro? Ma eh, anche, non so, abbandonare il giudizio. Questo è cioè. stato un altro dei temi che eh, Difficile, è stato uno scoglio eh? sì, durissimo, veramente durissimo. E, e che comunque non è una cosa fatta, cioè è, è un continuo lavorarci perché eh, insomma penso che sia normale, siamo comunque esseri umani, eh, abbiamo a che fare con la vita e, e quindi questa ci porta di fronte a volte eh, situazioni sempre diverse. Quindi, Comunque, sì. eh, e, mi parlavi, stato... eh, e mi parlavi anche del fatto di eh, lasciare lo spazio no? sì, è quella, quella attitudine sì. per cui quando un cliente viene nel nostro studio eh, lo accogliamo così com'è, senza giudizio e poi durante la seduta a lasciare che le cose avvengano quindi lasciare lo spazio perché come dicevi tu No, ma è vero, eh, volevo appunto riprendere questa cosa perché quello dello spazio. Pensate che addirittura nel, nel mio studio non ho messo dentro troppe cose perché quando entri in un posto troppo pieno non c'è il posto, non c'è lo spazio proprio per, per l'altra persona, quindi eh, anche questo è, una, è un prendersi cura, no? E oltre allo spazio anche il tempo perché eh, sono tutti no? passaggi che abbiamo fatto negli anni, però eh, prendermi il tempo per me, ma anche lasciare il tempo all'altro, cioè anche, anche lasciare andare l'aspettativa è un'altra cosa che ho imparato e che mi ha, mi ha aiutato tantissimo. Perché quando tu lasci lo spazio, il tempo, ecco che apri le porte all'inatteso, a quello che no, nei nostri studi ogni tanto succede, dici, accidenti, vai, cosa è successo? E questa è una cosa meravigliosa. Oh. È vero. Mi fai venire in mente il figlio della dottoressa Rolf, uno dei due figli, Richard Demerle, che al primo congresso sulla fascia, che c'è stato nel 2007 a Boston, lui è stato chiamato per fare l'apertura, no? E ha detto mm -hmm. a tutti, guarda, so che la dottoressa Rolf, mia madre, sarebbe stata veramente orgogliosa di vedere questo congresso sulla fascia, perché lei ha veramente dato la vita per questo. E lo ricordiamo, la dottoressa Rolf è l'ideatrice del metodo Rolfing, lei era una biochimica americana, e infatti Rolfing viene dal suo cognome, Rolf, e, e lui disse... Come mia mamma mi ha insegnato, vivete la linea, non fatene solo un concetto astratto o di postura. La linea bisogna viverla, che ha a che fare anche con la centratura. Che Tu prima, sì, quindi questa cosa mi ha come dire, riportato a quel fatto di viverlo, cioè portarlo nel quotidiano, sentirlo in continuazione come qualcosa che fa parte del nostro modo di muoverci. E da qui ricordiamo che proprio questa settimana, il 19 maggio, sarà il compleanno della dottoressa Rolf. Quindi è un grande, una grande ricorrenza, ecco, almeno per noi Rolf. Quindi adesso, negli anni scorsi, eh, della regia perché non, si organizzava. Non questa... Scusa un attimo. ecco adesso ah, ci ecco, sì? risiamo. È vero, in questo periodo, eh, tutti gli anni passati, abbiamo sempre organizzato, noi come associazione italiana Rolfing, la Rolfing Week, cioè una settimana intera dove eh, i rolfer italiani hanno sempre aperto i loro studi alle persone che volessero eh, saperne di più, provare il tocco, anche perché il tocco del Rolfing, un tocco molto padre. e quindi abbiamo sempre dato questa opportunità quest'anno abbiamo avuto purtroppo il coronavirus questa pandemia e quindi invece di essere no, i clienti a venire da noi abbiamo pensato bene anche di andarli a trovare noi in modo che non si sentissero troppo soli cosa dici? Eh sì eh, abbiamo invertito i ruoli ma il risultato è sempre quello cioè parlare di Rolfing e cercare di farlo conoscere a più persone possibili e a questo proposito per sempre per così, rendere omaggio alla dottoressa rolf abbiamo cercato delle frasi sue prendendole dai suoi libri così per ricordarla proprio con le sue parole e sì, ce n'è una in particolare che a me piace molto e che dice che noi come rolfer non facciamo cambiamenti Piuttosto rendiamo i cambiamenti possibili. Questo mi ha come dire, uh, fatto fiorire eh, proprio quella capacità di donare tutti gli strumenti che ho a disposizione perché è la persona che riceve le sedute che è quella che fa il percorso. Quindi io non posso nient'altro che fargli vedere eh, ciò che è possibile e poi starà la persona a fare o meno il passo a seconda della sua situazione. Quindi, e ci toglie anche molta responsabilità, no? Perché se magari qualche cambiamento non avviene, è, è, no, no, non è tutto cioè, nelle mani del rolfer, ma il rolfer mette a disposizione, rende possibili i cambiamenti. C'è qualche altra frase? Beh, intanto mi aggancio Scusa. a quello che, quello che hai detto te, no, ti preoccupare, mi aggancio a quello che hai detto te perché... È, è, è vero questa cosa, nel senso che il roffing è proprio un percorso ed è un percorso che lo si fa assieme assieme al nostro cliente, cioè lo, lo si accompagna a uh, sperimentare che ci possono essere delle strade diverse, cioè, questa è la strada, poi starà lui a uh, farne un pezzettino, percorrerla tutta con i suoi tempi e le sue modalità. Quindi, uh, come dire. Si vuole anche l'umiltà di mettersi un po' in disparte della persona e dirgli guarda eh, ti do un buon supporto ma il percorso lo devi fare tu. Ecco, un'altra frase che a me eh, piaceva tanto perché dava l'idea del, del lavoro è, è questa, dove Ida Rolf parla de, della fascia e dice eh, a volte gli strati della fascia sono come una fasciatura. Il corpo si contrae, si avvolge e tende in modo eccessivo alla fasciatura. Un Rolfer deve far sì che gli elementi individuali all'interno della fasciatura siano in grado di scivolare, di organizzarsi e di adattarsi al movimento. Cioè, eh, do alla persona la possibilità di un qualcosa di nuovo per fare una strada diversa. E anche un'altra frase che se posso, no, perché adesso visto che ho iniziato a leggere, sai, sono tutte quelle sì, cose. Sì. È il libro Ma... che parla della dottoressa Rolf, quello sì, che Sì, dice... è... è questo, Rolfing è la realtà fisica. Non so se fisica. Ah, sì, sì, sì, okay. fantastico. E okay. qui ha tutti i suoi aforismi, è molto bello. Questa è breve, però secondo me è significativa, dice. Tra le parole evocare e domandare c'è una differenza per quanto riguarda i livelli di energia di esecuzione. Questa secondo me è fantastica. È fantastica. Evocare il cambiamento, comunque l'evoluzione, la trasformazione è ben sì. diversa no? dal domandare come imposizione o richiesta, ma è più un, come un fiore quando sboccia, non ha bisogno che ci sia qualcuno che glielo dice, succede. Succede, è poi c'è quella solita che normalmente viene così citata, che è quando un corpo funziona adeguatamente, la gravità fluisce attraverso esso e il corpo spontaneamente guarisce se stesso. Anche questa esatto. è fantastica, perché dentro di noi c'è già tutto. Basta solo sì. dargli una spintarellina o una sistemata ma è già tutto lì è già tutto presente e il corpo può guarire <coughs> se stesso, questo, anche questo secondo me è fantastico <coughs> eh, bene, io vedo che ci sono, qui scorrono sotto tutte le varie cose mi chiedevo se ci fossero domande stavo andando a guardare eh, se... aspetta eh, no no no bene se non ci sono domande, eh... ma che dici? Se non ci possiamo... sono domande, possiamo sì. anche salutare. E ricordare che giovedì prossimo abbiamo un altro appuntamento eh, con degli altri nostri colleghi che parleranno poi di loro. Inoltre, Sara. Ci sarà una sorpresa e eh. esatto. vai si festeggia, si festeggia. Si festeggia. Va Quindi bene. vi do tutte le informazioni. Allora, per saperne di più, se questa intervista vi è piaciuta e vi ha incuriosito, potete andare sul sito www.rolfing.it, cercare nella sezione Trova il Rolfer più vicino a te, il Rolfer che è vicino a voi, telefonare o mandare una mail così una chiacchierata o anche fissare un appuntamento, adesso quando sarà possibile vedersi anche di persona, ma ormai ci siamo, e avere un contatto diretto. E poi invece, per quanto riguarda la formazione, il sito è www.formazionerolfing.it Anche qui, se volete mandare una mail, eh, la mail è info-formazionerolfing.it oppure telefonare al 333, 22, 26, 27 e te deve sentire chiedere informazioni tutto quello che questa chiacchierata e anche le altre 337, scusami, ripeto 337, sì. 22, 26, 27 ok Sara sei stata bravissima veramente <ride> no, perché con i numeri così non è mai facile ah, bene, no. allora vi salutiamo e vi aspettiamo giovedì prossimo che dire, un eh? grande saluto a tutti e grazie per averci ascoltato, un bacio un e bacio, speriamo no, che no, questa no, cosa no. passi in fretta. <ride> sì, <ride> sì torneremo no? all'altra sì, grande. Sì, sì. Sì, sì, sì.